Venezia. ci sarei voluto andare anche a Venezia ma niente, quest'anno ancora no anche perché non c'è abbastanza acqua quindi non ho trovato il mezzo giusto per raggiungere Venezia e Piazza San Marco ma prima o poi ce lo farò è vero che quest'anno Venezia aveva il suo carnevale anche legato al Zetaverso però vabbè, non è la stessa cosa ecco, potremmo parlare di questo martedì anche perché come sempre martedì è l'ultimo giorno di carnevale martedì grazie quindi intanto come lo festeggiate? che è sempre meglio il carnevale tradizionale e in questo modo anche il metaverso non avrebbe più diciamo così la bellezza forse anche dei costumi ed andare a scoprire quei costumi La puntata, va bene, nel frattempo io torno a prendere un po' di coriandoli, un po' di stelle filanti, ma soprattutto vado dagli alpini a bere un buon vin brûlé lo so, per i piccoli non c'è, ma per gli adulti c'è un buon vin brûlé vado alla prossima, anzi, a martedì 9.30, ciao! Per l'altro che ora è? La mezza, forse c'è qualcosa che non